Guarda, questo non credo che sia... Pancake, pera e speculus. No, non è tutto in un buco. No, e questo è un consiglio che mi sento di dare a chi come me lavora tutto il giorno a casa. Se non siete al top della forma, se non siete sempre al 100%... Giocai con colazione, <ride> emozionante. Oh. questo pancake pera e speculus speculuse non può morire dirlo è questo mix di spezie eh, che io ho preso da coro ho aperto il pacchetto al contrario per descrivervi il sapore slash l'odore è mh, mercatini di natale con tutte le spezie, la cannella e quel di garofano ed è, ed è delizioso Bene, io continuo perché ho azzannato, ho dato un morso e poi comincio a parlare, quindi ciao Buongiorno Ma quant'è che non ti fai vedere su questi schermi? Su questi schermi, C'è un po' a letto Ciao Ciao! Saluta tutti gli umani, digli. In campagna, ma prometto che questo video non sarà solo della campagna, ma vi porterò con me in più giorni un pochino in stile vlogmas che non ho mai fatto nella mia vita. E lo farò l'anno prossimo perché quest'anno vabbè. Quest'anno va così. oggi siamo qui e oggi mi dedico allo sgabuzzino. Anzi, ho già iniziato, ho già portato fuori un po' di cose. Già messe da parte per la discarica e sta incominciando ad acquisire delle sembianze consone al, so, all'uso umano, anche se qui ancora non sono arrivata. Anco lì c'è un mostro, la finestra deve ancora essere aperta. Aiuto, mi devo addentrare, ma piano piano ce la sto facendo. E basta. Ah già, una cosa. Quando veniamo qua in campagna, Uh, ci portiamo la schiscetta e volevo farvi vedere la nostra fantasmagorica schiscetta del giorno anche perché è quasi l'ora di pranzo, io ho fame, quindi magari se la tiro fuori, la svento e mi dico uè cibo, magari corre vedi, bastato dire schiscetta è arrivato. <ride> Skish of the day prevede riso basmati, zucca e um, albume strapazzato e poi a parte ho fatto le uova che poi adesso andremo a sbucciare e dovrebbero, io dico sempre dovrebbero perché non si sa mai che, che mi sia passato il minuto, essere uova alla fashions pranzo super easy, come del resto tutti i miei pasti in questo periodo, ammetto che non ho tantissima fantasia e non mi sto molto dilungando o perdendo troppo tempo in cucina, va così, ci sono periodi in cui sono molto più fantasiosa e ispirata e altri periodi in cui mangio super basic e arrangio ciò che ho in frigo, anzi in questo periodo in realtà mi succede molto spesso, sapere se succede anche a voi, che proprio arriva all'ultimo momento guardo in frigo e mi preparo qualcosa e in realtà è una cosa che vorrei cercare di evitare soprattutto eh, nel momento in cui passo tutto il giorno a casa per smart working per semi lockdown eccetera eh, per me è diventato molto importante scandagliare i tempi e questo è un consiglio che mi sento di dare a chi come me lavora tutto il giorno a casa cioè durante la giornata createvi i momenti pausa, che sia pausa caffè, pausa pranzo, non pausa sigaretta e eh, dedicate un pochino di tempo alla preparazione anche solo per cambiare ambiente, cambiare pensiero e cercate proprio di andare magari in un'altra stanza rispetto a quella dove lavorate per mangiare o fare la vostra pausa così da ricevere diversi stimoli. Quando dopo averlo sbucciato è così molle, è alla fashion. Yeeee. Yeah. No, di là l'ha fatto. E... Yeeee. Yeah! Panchettino, fuocherellino. Si può mangiare della frutta che ho portato da casa ma in realtà visto che stamattina non ho mangiato il caco e ammetto che nonostante ne avessi mangiato uno al giorno per lo scorso mese praticamente un pochino mi manca. Quindi direi che si può cogliere dall'albero quello che è rimasto che comunque ne sono rimasti un bel po' eh? però non ci si arriva e fare merenda missione compiuta. Yes! Caco! Caco! The King! Hey. Ah, vi volevo un pochino aggiornare sul tema allenamenti, fitness, perché non so. Ho il presentimento che durante questo secondo lockdown, quarantena, come volete chiamarlo, siamo un pochino tutti, non so, magari su, que su questa stessa barca, almeno io vi confido come mi sento e magari chi si ritrova nella mia stessa situazione si sente compreso. Ma differentemente dal primo lockdown ho molta meno motivazione slash desiderio di programmarmi i miei allenamenti. Durante il primo lockdown sono stata molto brava a crearmi proprio una routine settimanale, mensile, un piano di allenamenti che ho seguito con abbastanza costanza, devo dire. Questa seconda volta invece avevo iniziato con più o meno lo stesso approccio però piano piano ho un pochino perso questa direzione per me l'allenamento è sempre stata una fonte di sfogo, di svago eh, è quel momento in cui eh, riesco a connettermi con me stessa però sento personalmente che durante questo secondo periodo ho trovato altri mezzi e altri modi per connettermi con me stessa. La campagna ha giocato un grandissimo ruolo, ma anche la lettura, il concentrarmi sulle mie attività, il lavoro, lo stare in famiglia, e quindi ho trovato altri modi per sfogarmi, lasciando un pochino la, la parte fitness, sport eh, da parte. Mi sono continuata ad allenare, io ogni giorno cerco di muovermi, anche solo per una camminata, e infatti è una cosa che, ve l'ho detto anche su Instagram, ma ho rivalutato tantissimo. Muovermi, camminare, per me è diventato molto più importante che fare quell'allenamento in più. Magari prima eh, sentivo che dovevo muovermi e allora prendevo e andavo in palestra. Andavo in palestra facevo un allenamento che aveva soltanto l'obiettivo di farmi staccare il cervello ma che allo stesso tempo mi stancava e che in realtà poi non mi faceva muovere mi faceva soltanto muovere cose e invece adesso, piuttosto che quell'allenamento in più prendo, esco, vado a farmi una bella camminata una bella passeggiata, mi sento muovere respiro aria fresca ora troppo fresca in questo periodo e uh, mi sento meglio quindi niente sentivo questo bisogno di condividere con voi soprattutto farvi uh, sapere che se anche voi in questo periodo data anche magari la precarietà della situazione, nella speranza di tornare il più breve possibile e per una volta per tutta la vita normale, magari non avete seguito una routine fitness proprio precisa precisa e invece chi l'ha fatto, dirvi grandi, grandissima, avete tutta la mia stima, venite ad allenarvi con me. Vi aggiorno sulla verticale perché è da tantissimo che non la che non la rifacevo, e poi ieri mi sono messa qua, ho fatto un pochino di verticali e mi ho tenuto stavamo per perdere un'altra ovviamente prima mi hanno detto perché lo sapete mi parlo di nei discorsi eh, che vi perdoniate un pochino di più se non siete al top della forma se non siete sempre al 100% sugli allenamenti sull'alimentazione, su questo, su quello fa lo stesso ci sarà modo in futuro quando si starà più calmi tutti di recuperare perché tanto ci aspetta una vita di allenamenti, una vita di uh, pasti sani, pasti meno sani, eccetera. E l'importante adesso è, come dicevo prima, trovare un modo per mantenere la testa, una sanità mentale e riuscire a superare questo periodo. Perché poi abbiamo tutta la vita per dedicarci a, a noi stessi, al nostro corpo, a quello che adesso magari ci risulta difficile. Ecco.